A vita e è il nome del progetto a cui sto lavorando da molti anni in libano e a cui partecipano artisti musicisti libanesi e internazionali si tratta di un concept album sull'individuazione e sul raggiungimento del sé un album di canzoni in napoletano scritte composte e arrangiate da me e registrate live in studio album che registro e quindi insomma, non è semplice però facciamo lo stesso e quindi domani ci stanno ci saranno i fiati un una batterista un il bassista ci sono anch'io ci sono così domani il napoletano come ogni lingua madre ha la forza di svincolarsi dal significato e danzare nel significante, diventando in questo modo linguaggio universale. I codici della canzone napoletana sono la base su cui il progetto si fonda. Un documentario racconterà come è stato concepito e sviluppato il progetto, le esperienze e il lavoro dei musicisti, artisti, grafici, ingegneri del suono, videomaker e tutti quelli che avranno contribuito, oltre che i luoghi e i contesti nei quali tutto ciò avviene e è avvenuto. Beirut e il Libano, dove io vivo da molti anni, sono luoghi sia fisici che simbolici. Beirut ha la caratteristica di catalizzare mondi lontani, in conflitto, confusi, scontri e discorsi su identità vere, verosimili e presunte, restituirli talvolta con grazia e talvolta con violenza al mondo. Beirut diventa quindi il pretesto per raccontare l'uomo con le mille parti di sé e il viaggio che compie per ricomporsi. A vita e sonno è questo viaggio tra il sonno e la veglia, tra sopra e sotto, dentro e fuori, in una Beirut, e in un Libano, che sono allo stesso tempo luogo e non luogo.